Grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Maria di Dio, prega noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, di Dio, prega noi peccatori.